La domenica tutti quanti insieme E' es bonito stare il domingo todos juntos E condividere la parola di Dio E compartire la parola di Dio Anche se nel corso della settimana poi teniamo i vari studi Anche in la settimana teniamo i studi e tal eh, Abbiamo avuto un bel momento di incontro ieri con il primo gruppo di mentorato Tuvimos un, un, la, un lindo incontro ayer con il uh, gruppo di mentorato dove Hanno potuto fare pratica un po' sulle... Eh, sulle cose spirituali, sulla preghiera di liberazione, dove pudieron praticare sui plani spirituali e la orazione di revelazione, che è importante che noi possiamo avere anche la pratica, perché è importante che tengamos anche la pratica e possiamo fare esperienza e poi ci serviranno nelle cose che dovremo affrontare e possiamo fare esperienza in <ride> lo che nos va a servire e in lo che dobbiamo enfrentar. Oggi la pastora non c'è, oggi la pastora non c'è sta un pochino male della pancia sta un pochino inferma della barriga e quindi vi dovete sopportare a me quindi tendete sopportarmi però è importante che la domenica possiamo avere questo momento per stare tutti insieme però è importante che il domenica tengamos questo momento per stare tutti juntos ci sono persone in questo periodo che stanno in guerra hai persone in questo periodo che stanno in guerra che oggi non possono riunirsi che oggi non possono venire in Ucraina, ah, in Ucraina. Bueno, entre ellos. quindi non possono avere la possibilità di stare insieme no la possibilità e di, di lodare il Signore e di adorare a Dio di condividere insieme la parola di Dio quindi vogliamo avere anche nella nostra preghiera la nazione dell'Ucraina que de de in modo che Dio possa aiutare i credenti ad essere forti in questo tempo Para que los e che possano continuare a testimoniare di Gesù de Jesús. io ho visto ieri un video del Presidente dell Evangelico del, dell'Ucraina e, del dell e lui diceva noi siamo pronti a continuare e, dice, Nos, para continuar. e raccontava che quando c'era l'Unione Sovietica in quella zona Y contaba que cuando veía la Unión Soviética en esta zona, la, Chiesa Evangelica la, la Iglesia Evangélica estaba perseguida. Y entonces ellos, uh, clandestinamente. Así que ellos se reunían en el secreto. Y entonces, ellos decían: nosotros estamos listos para volver a hacer lo mismo. Pero no nos dejaremos de predicar la palabra de Dios. Bueno. Quindi, indipendentemente dalle, dalle situazioni che noi viviamo. Que a pesar de las que vivamos, indipendentemente dalle guerre che noi viviamo, a pesar de las que vivemos, dobbiamo continuare a predicare la parola di Dio. Dobbiamo seguir predicando la palabra di Dio. Okay. Oggi vogliamo passare alla parola. Passiamo alla parola. Oggi parleremo di un argomento eh, profondo. vogliamo parlare di un argomento profondo che que cos'è quello che stiamo vedendo? che è lo che stiamo vedendo? perché da quello che noi vediamo dipende que quello che noi facciamo depende de lo che che que cos'è quello che tu stai vedendo? che è lo che stai vedendo? la Bibbia dice la Palabra dice in 2 Reis 2 in 2 2 il versetto 10 il versetto 10 dice Elías le dijo, has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando seas separado de ti, recibirás lo que has pedido. Pero si no logras verme, entonces no lo recibirás. Y esta es la historia del profeta Eliseo del profeta Elías. Es la del profeta Elías y del profeta Eliseo, De cuando el profeta Elías estaba preso del Dio y andando en cielo. De cuando el profeta Elías fue adaptado de separar al cielo. Dice eh, una cosa di ad Eliseo. Eliseo, cosa vuoi che il Signore ti conceda prima che io me ne vada? Eliseo, che è quello che chiedi che il Signore ti dia prima che me vada? Eliseo non chiese di vincere la lotteria? Y Eliseo non chiese di vincere la lotteria? Eh, non ha chiesto uno yacht al mare? No pidió un barco nel mar. eh, non ha chiesto di diventare famoso, un grande cantante? Non ha chiesto di essere famoso, un grande cantante? Quello che Eliseo aveva nel cuore, quello che Eliseo desiderava. Lo che Eliseo desiderava che corazon, era di ricevere una doppia unzione. Era una, doble unzione. una doppia porzione del, una doble porzione del suo spirito. Però questa cosa, Elia diceva, no, guarda, questa cosa non è semplice, è difficile. Però le dice, no Ma se tu mi vedi, tu ves, quando io vengo preso da Dio, me va a adaptar, allora ti sarà concesso. E quindi io nella settimana stavo pensando, perché lui doveva venire? E nella settimana io stavo pensando, perché tiene ver? Non poteva dire ad Eliseo, uh, ad, ad, ad Eliseo, se tu rimani con me fino alla fine, ti sarà concesso. Non poteva dire, uh, per esempio a Eliseo, se tu ti quedas conmigo hasta el final, te lo daré. O oh, non ti poteva dire, um, Uh, se tu sei fedele a quello che io ti dico, ai miei insegnamenti, lo riceverai. Non puoi dire, oh, per esempio, se tu eres fiel a tutto quello che dico, a miei mandamenti e tal, allora lo vas a ricevere O se sei fedele a Dio. O se sei fiel a Dio. No, no. Eliseo doveva vedere Elia. No, sino che Eliseo tenia che ver a Elia. Questa era la chiave per ricevere una doppia unzione. Esa è es la chiave per ricevere una doppia unzione. Perché quello che noi vediamo lo que vemos determina quello che que noi facciamo. Determina lo che facciamo. C'è stato anni fa un esperimento famoso del Washington Post Abbiamo avuto anni un esperimento famoso del Washington Post. Il Washington Post è un, un giornale degli Stati Uniti d'America famoso. Il Washington Post è un periodico degli Stati Uniti abbastanza famoso. E organizzò un esperimento. E hizo un esperimento sociale. E un giorno nella metropolitana di New York. un giorno nella metropolitana di New York. Arrivò questo giovane. Llevò questo giovane. Prese il suo violino. Tomò il suo violino. Mise un cestino per accogliere l'offerta. Tomò un cesto per l'offrenda e si mise a suonare per 47 minuti e eh, puso, puso a 47 minutos. davanti a lui passarono migliaia e migliaia di persone de él miles y miles de gente era la fermata più trafficata della metropolitana di New York era la parada con più gente nella metropolitana di New York e questo uomo suonò uno dei pezzi più difficili da suonare con il violino e questo uomo uno dei pezzi più difficili da suonare con il violino más de tocar con violín pero nadie se paró delante de él solo seis personas se pararon a unos minutos a escucharlo y el que se paró por más tiempo era un niño de tres años el nombre del que estaba tocando era Joshua Bell il più grande suonatore di violino del mondo il più grande toccatore di violino del mondo che la settimana prima aveva tenuto un concerto a Chicago che la antes, uh, tuvo un Chicago dove la gente pagava centinaia e centinaia di dollari per poterlo ascoltare in dove la, la gente pagava cientos e cientos di dollari per verlo toccare il violino però ora era lì, stava suonando gli stessi pezzi, complicatissimi però ora era lì, stava tocando le stesse piezas complicate. E per di là passavano centinaia, migliaia di persone. Miles e passavano mille e mille di gente per lì. Però nessuno si fermò. Però nessuno si fermò. Perché la gente stava vedendo qualcosa di diverso. Perché la gente stava vedendo algo diferente. State comprendendo? Entiendete? Quello che que noi vediamo, lo vediamo, caratterizza quello che que noi facciamo. Va a influenzare lo che facciamo determina la nostra vita determina, determina le nostre azioni determina le nostre azioni quindi la domanda di oggi è che cosa stiamo vedendo nella nostra vita che stiamo vedendo nella nostra vita un giorno un día, ad Israele portarono un vestito pieno di sangue in portarono un vestito pieno di sangue tutti conoscono la storia di Giuseppe venduto dai fratelli. E tutti conoscono la storia di Giuseppe venduto dai fratelli. I fratelli erano gelosi. I fratelli erano gelosi. E alla fine si sono venduti il loro fratello Giuseppe. E al final vendieron il suo hermano José. Però al padre gli portarono un vestito sporco di sangue. Però al padre gli portaron un vestito sucio di sangue. E la Bibbia è molto precisa, dice una cosa. E la palabra è molto precisa e dice qualcosa. Che quando... Giacobbe vide il vestito sporco di sangue, che vio il di sangue allora perse la speranza di trovare il figlio vivo Già si era dimenticato le promesse che Dio gli aveva fatto Si era dimenticato dei sogni che Giuseppe aveva avuto In questi sogni Giuseppe doveva diventare un grande uomo, un grande personaggio Però adesso lui vedeva un vestito pieno di sangue E quindi in lui è nata la fede nella morte del figlio Así que en nació la fe en la muerte del hijo Era morta la fe en lo que Dios había dicho Había muerto la fe en lo que, había in que Y había nacido la fe en lo que sus ojos occhi ¿Cómo, ¿Cómo es fácil perder la fe? ¿Cómo es fácil perder la fe? di vista le promesse di Dio pues de vista las de Dios. che cosa stiamo vedendo noi oggi? Que hoy? quello che Dio ci ha promesso lo que nos o quello che il diavolo vuole farci vedere o lo mostrarnos. e Giacobbe fu così convinto da questo vestito sanguinoso Jacob fue ta, uh, tan por este con che quando passati gli anni vennero i suoi figli Cuando pasaron los años y vivieron sus hijos y, y volvieron a Egipto con una, con una buena noticia Papá, abbiamo visto a Giuseppe Papà, vemos uh, a José Giuseppe ahora es vivo José está vivo Ed è il di tutto y es el padre de todo Egipto il jefe de todo Egipto Pero la Biblia dice, dice que el corazón de Israel se quedó frío cioè davanti a una notizia così bella Delante a una notizia tan bonita Erano passati anni años, Tu pensavi che tuo figlio era morto Tu pensavi che tuo figlio era morto Qualcuno ti viene a dire che tuo figlio e è vivo Alguien viene a decirte che tuo figlio è vivo E lui non credeva E lui non credeva Perché davanti a lui aveva ancora l'immagine Di quel vestito sporco di sangue Perché davanti a de lui aveva ancora l'immagine Del vestito sucio di sangue Però la Bibbia dice, Però la dice Che quando lui vide i carri i di veredali Cuando él vio los carros uh, llenos de regalos... Ahí se reanimó. Génesis capítulo 45... En Génesis 45... Leggámoslo, 26 y 27. En el 26 y 27 lo dice. Le dijeron, José está vivo y está gobernando toda la tierra de Egipto. Jacob no supo qué hacer, no les creyó lo que decían. Ellos le contaron todo lo que José les había dicho... Y él vio todas las carreteras que José había mandado para llevarlo de regreso a Egipto. Entonces Jacob se puso contento y emocionado. Cuando le dieron la noticia él estaba frío y no lo creía. Pero cuando cambió lo que él veía, ahí empezó a cambiar. Y se sentía emocionado. E si sente emozionato. E dice devo andare in Egitto, devo andare a trovare mio figlio, lo devo andare a vedere prima che muori. E dice, lo devo vedere in Egitto, devo vedere a mio figlio antes di che muera. Perché quello che noi vediamo que vemos determina quello che noi crediamo. Determina quello che que crediamo. E quello che noi facciamo. E lo che facciamo. Che cosa stiamo vedendo oggi? Che stiamo vedendo oggi? Le promesse di Dio. Le promesse di Dio. O quello che il diavolo ci mette davanti. O lo che il diavolo ci pone davanti il diavolo è molto bravo con gli inganni il diavolo è molto buono a le cose cattive ce le fa sembrare buone. Las cosas malas nos las hace e le cose buone ce le fa sembrare cattive. e le cose buone ce le fa e se tu pensi, ah va ma con me non succede e se tu pensi, ah va bene ma con me non succede Capitano soltanto agli altri Solo le pasa a los demás. guarda cosa è successo con Pietro e Gesù Pietro e Gesù un giorno Pietro e Gesù stavano parlando un giorno stavano parlando e Gesù dice vicino a Pietro, io dovrò soffrire. E Gesù gli dice a Pietro, io tendrò che soffrire. Dovrò andare a Gerusalemme. Irei a Gerusalemme. i capi sacerdoti mi porteranno in croce. I sacerdoti mi, mi porteranno in croce. In la e morirò. E morire. E Pietro disse: dice, no, non sia mai. E Pietro gli dice, no, che va. Non sarà mai. Nunca questo. Matteo capitolo 16. Matteo capitolo 16. Dal 22 al 25. Dal 22 dice? al 25. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca se suceda esto. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, largo de aquí, San Carlos, me, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Entonces, Jesús le dijo a sus seguidores, si alguien, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz, se le da y seguirme. Pues o sea, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda por mi causa la encontrará. Aquí Jesús afronta una situación. Probablemente nosotros si fuéramos al eh, lugar de Pedro, detto habríamos dicho la misma cosa. Come Gesù io ti voglio bene. Però come Gesù io ti chiedo. Perché ti devono uccidere? Perché ti devi matare? No, non succederà mai. Nunca va a passare. Io ti difenderò. Io ti voglio difendere. Darò la mia vita per te. Darai mia vita per te. Però Pietro stava vedendo con gli occhi umani. Però Pietro stava vedendo con gli occhi umani. E Gesù gli dice a Pietro. E Gesù gli dice a Pedro. Tu non ti preoccupi delle cose di Dio. Tu non ti preoccupi delle cose di Dio. Ma della cosa della gente. Se non della della gente. Gesù stava dicendo a Pietro tu vedi le cose che vedono le persone. Gesù le stava dicendo a Pietro, tu vedi lo che vede la gente. Non riesci a vedere il piano che Dio ha. Non puoi vedere il piano che Dio tiene. Perché in base a quello che noi vediamo cambieranno anche le cose che noi facciamo. Perché lo che vediamo cambierà lo che facciamo. Pietro avrebbe dovuto dire gloria a Dio che Gesù muore. Pero tenía que haber dicho: Gloria a Dios que Jesús se muere. Porque, Porque va a resucitar. Y cuando resucitará, también nosotros resucitaremos. Y cuando va a resucitar, nosotros también vamos a resucitar. La, de la, de la y empezará la época de la Iglesia. De llegará la época del Espíritu Santo. Y todas las personas podrán, podrán ser salvadas. Era el momento más importante de la humanidad. Però per Pietro era il peggiore. Però per Pedro era il peor. Perché Pietro lo vedeva da un punto di vista umano. Perché Pedro lo vedeva da un punto di vista umano. Mentre Dio lo vedeva da un punto di vista differente. Mentre Dio lo vedeva da un uh, punto di vista differente. Come lo stiamo guardando noi le cose che ci succedono? Come stiamo vedendo lo che ci sta passando? La Bibbia dice che tutto può al bene per quelli che amano Dio. La parola dice che tutto uh, le va bene a che credere in Dio anche se sono situazioni negativi anche se sono cose mali alla fine, com'era al bene tutto cambiare per bene Giuseppe fu venduto dai fratelli Giuseppe fu venduto dai fratelli non era una cosa bella era qualcosa bonito. Però alla fine cosa dice i suoi fratelli però al final che dice ai fratelli non vi preoccupate. Non Non siete stati voi a mandarmi qua. Non a aquí. Ma è stato Dio. Sino que fue Dios. Perché Dio aveva un piano. Él tenía un plan. Affinché voi oggi potete mangiare. Para que hoy comer. E quindi quella situazione che anche Giuseppe stesso poteva vedere negativa. Alla fine. Dio stava dicendo, dicendo che era positivo. E come stai vedendo tu le situazioni che stanno attraversando nella tua vita? Da un punto di vista umano. O dal punto di vista di, di, di Dio. Ah, è che le cose mi vanno male, mi succede questo, la cosa non funziona. Ah, è che la cosa mi va male, passa questo e non funziona. Però vedi Dio cosa sta facendo dietro quella situazione. Però mira Dio lo che sta facendo dietro a de questa situazione. È vero, sta soffrendo. È vero, sta soffrendo. Però Dio ha un piano. Però Dio ha un piano. E se tu vuoi vedere che questo piano funzioni, e se tu ver que este plan funzione, devi iniziare a vedere come Dio opera. Tienesci a iniziare a vedere come Dio opera. Eliseo, se mi vedrai quando vengo preso, Eliseo, se mi verrai quando mi raffan, allora riceverai quello che hai chiesto. Porque el hecho de ver determina, quello que noi poi facciamo. determina lo que nosotros pediste. hacemos. Cuando, lui ha visto preso, cuando él vio a Elias raptado, ha preso el Elia, cuando él vio a Elia, cuando él vio a Elia, cuando él vio a Elia, cuando ha vio a Elia, cuando él vio a Elia, cuando él vio a Elia, cuando él vio a Elia, cuando él vio a Elia, cuando él vio a Elia, lo visto ha determinato quello che que lui ha creduto. Determinò lo que E quello che lui ha creduto. E che Él creò. Ha determinato quello che que lui ha fatto. Determinó lo hizo. Quindi se noi vediamo dal punto di vista di Dio. Eso, si vemos, punto de vista de Dios, questo attiverà in noi una fede. a dentro una Che ci porterà ad agire per Dio. Che ci literà ad attuare per Dio. Ricordo una volta che eravamo a casa di una sorella Ricordo che una volta stavamo in casa di una E arrivò il, uh, il genero Che uh, non era convertito Che non era creente Ed era lì a lamentarsi Che stava qui Ah mi fa male il braccio Ah mi fa male il braccio È un mese che sto con questo braccio che mi fa male Llevo un mese con il braccio che mi fa Sono andato da tutti i dottori me fui tutti i medici Ho fatto siringhe e Dice... Uh, sì... Mi sono e, pensato, mi ho fatto di tutto. di tutto e niente. Se il dolore segue lì, y el dolor sigue ahí. e quando io ho visto questo, vi esto, ho visto Dio. Di Dios. Ho detto: Ah, è arrivato il momento. Dico, Llega il momento. E abbiamo parlato un sacco di volte di Gesù. Le abbiamo parlato tantas di Gesù. senti, vogliamo fare una prova. Oye, quieres inventare algo? Hai provato tante medicine? Tante Possiamo pregare per te? Che tardi, oriamo per te? va bene sì pregate Se buono oren no no però no, no preghiamo preghiamo adesso se no però no oren. vamos a ora perché Dio fa i miracoli perché Dio fa i miracoli e può guarirti e può sanare e preghiamo due minuti e oriamo due minuti come spieghiamo nella scuola discepolato. come no? spieghiamo nel mentorato e fu guarito e si sanò e se tu lo vedevi con la faccia strana, si guardavi in giro? E se tu lo vedi con una cara rara che sembrava al reddolo? Cioè, dicevo, ma veramente è. E quindi, ma realmente è. Cioè, sto da un mese così. Llevo un mese così. E una preghiera a due secondi. E una orazione di due secondi. E adesso sto bene. sto bene. Com'è possibile questo? Com'è es possibile questo? È possibile perché Dio vive. È possibile perché Dio vive. Ah, no. Però cosa ha permesso questa evangelizzazione? ¿Pero qué es lo que permitió esta evangelización? Que yo, visto la eh? que yo vi la situación. Yo visto de la situación y vi a Dios detrás de la situación. Quello che io stava, voleva fare in quella situazione. Lo che que io volevo fare in questa situazione. E questo mi ha fatto credere e agire su quella situazione. E questo mi ha fatto credere e attuare in questa situazione. Io avrei potuto fare un'altra cosa. Io avrei potuto dire de un'altra cosa. Come? È un mese che stai così? Come un mese che mi fai così? Un mes así. Lo sai, conosco un buon medico sopra la, sì. a quella strada. Sai, conosco un buon medico in questa calle. Secondo di... me il tuo medico non è buono. Io che il tuo medico non è buono. Vai da quel medico, quello è bravo. Vedi, è il medico che è il migliore. Molti di noi avrebbero fatto così. Tutto cambia in base a quello che noi vediamo. Tutto cambia quello che noi vediamo. Un giorno furono a proprio un esercito contro Eliseo. un esercito contro Eliseo. Questo stesso Eliseo. Il mismo Eliseo. E quindi la mattina il servo di Eliseo aprì la porta e la mangiara, le finestre. la la mattina il criado di Eliseo aprì le uh, ventanas. Ah, che bella giornata, sole. Ah, che lindo lì e il sole. E va a guardare, vedi un esercito attorno alla loro casa. E, e, e va a smirare, c'è un esercito attorno della sua casa. Ah! Ah! <ride> <ride> che succede? Che passa? Ah, profeta, qui c'è un esercito contro di noi. profeta, c'è un esercito in contra di noi. Eliseo guarda. Eliseo mira. Signore aprili un attimo gli occhi. Signore, aprili un po' gli occhi. E quindi il servo guarda di nuovo. E il servo mira attraverso. E c'è un altro esercito. Otro molto più grande. E, molto. Más grande. Intorno a questo esercito. Alredor dell'esercito. Cavalli di fuoco. Cavalli di fuoco. Angeli. Angeli. E dice, quelli che sono con noi sono più forti di quelli che sono nel mondo. E dice, quelli che stanno con noi sono più forti di quelli che stanno con il mondo. Cosa vedeva Elia, Eliseo? Che ve, que Eliseo? Quello che que Dio voleva fare. Lo que Dios hacer. Cosa vedeva il el servo di Eliseo. El Eliseo? Le forze delle armi del nemico. La forza delle armi del nemico. E quello che vedevano lo que determinava quello che loro credevano. Che lo cosa stiamo vedendo nella nostra vita? Que nostra vita. Quello che que noi vediamo lo que vemos determina, determina lo que creemos y lo que creemos determina lo que hacemos y lo que creemos determina lo que hacemos pero, un pero hay un problema hay un problema serio y es un problema serio 2 4, 4. Corintios capítulo 4 versículo 4 en los cuales el Dios de este siglo se vuelve entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo la, eh, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no un que tenemos un enemigo. ¿Y qué hace este enemigo? el enemigo? Nos ciega para que no veamos la obra de Dios. Es tremendo este versículo. Es tremendo el versículo. Pero no es que viene ahí y te pinza en los ojos. No. no. Lui ti cieca facendoti vedere qualche altra cosa. El te siga, no te ver otra cosa. Come il servo di Eliseo vide un'altra cosa, el cosa. Così lui ci fa vedere altre cose. E fece lo stesso nel giardino dell'Eden. E nel giardino Sapete, Adamo ed Eva erano nel giardino dell'Ele E all'improvviso arriva il nemico. Llega e fa un'opera tremenda. E è un'opera tremenda. Non so, era, era molto truffaldino. No? un truffaldino non faceva le truffe. Ah, faceva eh, molte estafas. Sapete, a Napoli ci sono delle persone che fanno le truffe. Eh, in Napoli sei gente che fa estafas. Tu ti compri un, un telefonino. Ti compri un mobile. Bello, nello scatolo. Molino, nella caja. Arrivi a casa, a casa, lo apri lo e dentro ci esce un ladrillo, un mattone. Ah, dentro de... de un ladrillo. Non so se capita anche in Argentina questo. Oh, sta oh, anche ah, in Argentina. Ah, in Argentina anche succede. Peggiore. Peggiore. Peggiore. E così anche lavora il diavolo. Si, si lavora il diavolo. Ti fa vedere una cosa algo. che non corrisponde alla realtà. Che non è la realtà. Cosa è successo nel giardino? ¿Qué pasa en el jardín del Edén? Génesis capítulo 3, Genesis, capítulo 3 versículo, 5 y 7. versículo 5 y 7 Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delandales quindi il diavolo dice vicino a loro il dice a ellos, quando voi mangerete di questo frutto, a comer del frutto che non era una mela che non una manzana, quando mangerete di questo frutto, del frutto allora vi si apriranno gli occhi a van a abrir los simples, allora vedrete a e la prima cosa che loro videro lo vieron, era che erano senza vestiti era ma non avevano gli occhi prima antes no ojos. certo che avevano gli occhi certo che avevano gli occhi però prima vedevano altre cose però prima vedevano altre cose vedevano le cose spirituali però il diavolo gli iniziò a far vedere cose naturali però il diavolo gli iniziò a mostrare cose naturali e quando loro aprirono gli occhi suppostamente quando ellos suppostamente aprirono gli occhi e iniziarono a vedere le cose naturali natural. gli si chiusero gli occhi alle cose spirituali e non no hanno più potuto vedere Dio per com'era e già non pudieron ver Dio porco como era. Il diavolo ti acceca. El diavolo te ciega. Non facendo con gli occhi. Ma facendoti vedere altre cose. Sino che haciendoti vedere altre cose. E nel eh? momento in cui tu vedi altre cose. E quando vei altre cose. In automatico smetti di vedere le cose di Dio. Automaticamente dejas de ver le cose di Dio. Gesù lo ha spiegato molto bene. Gesù <risa> lo ha spiegato molto bene. Matteo capítulo 5 verso 27 e 28, come dice? Eh, Matteo 5 eh, 27 e 28 dice... E eh, me che questo è lo spagnolo. Ah... <risa> bueno. Lo in italiano. Bueno, in italiano. Uh, vosotros tenéis un oído che fu detto de los antiguos, no cometeis adulterio, però io os digo che qualcuno che mira a una mujer per desearla, già comete adulterio con ella in suo corazón. Gesù è molto, Eso è molto specifico, se un uomo vede una donna, si un ve una mujer, però per desiderarla nel cuore, la e la nel corazon, già ha commesso adulterio. adulterio, ora gli uomini vedono del continuo le donne, ora gli uomini sempre vedono le donne, sulla terra camminano uomini e camminano donne, però quando il diavolo ti fa vedere le cose materiali. Però quando il diavolo ti sa vedere le cose materiali. Mette nel tuo cuore un desiderio sbagliato. E pone nel tuo un desiderio umano. Questo già praticamente è peccato. Questo già è peccato. Il diavolo non ti fa vedere le cose per come sono. Il diavolo non ti fa vedere le cose per come sono. Non è che vedi una donna e dici ah, quella ragazza, quella signora ha bisogno di Gesù. Non è che vedi una donna e dice ah, questa signora ha necessita di Gesù. Questa persona ha bisogno eh, di avere la vita piena di pace di avere la gioia questa persona necessita avere gozo e vita. non è che tu la vedi e vedi la sofferenza che c'è nel cuore non è che la vedi e vedi lo molto che sta soffrendo il diavolo perverte quella che è la tua visione il diablo perverte tu visione, distorsiona tua visione ti, ti fa vedere quello che quella donna eh, può fare nel materiale e può hacerte vedere lo che questa mujer è eh, nel materiale e questo ti porta al peccato. A peccato. Quindi, cosa stiamo vedendo nella nostra vita? Stiamo vedendo secondo la visione di Dio. Estamos viendo según la de Dios. Vediamo gente che sta morendo, che si sta perdendo, che ha bisogno di Gesù. Vediamo gente che sta morendo, che si sta perdendo e che necessita Gesù. O stiamo vivendo secondo la visione che il diavolo ci fa vedere. O stiamo vivendo secondo la visione che il diavolo non ci fa vedere. Quando la Bibbia ci parla del buon, la no del buon samaritano, parla che tre persone sono scese dalla montagna. Habla que tres de la montagna. C'era il sacerdote, había el sacerdote. Che era quello che conosceva la Bibbia. Que el que la poi c'era che... il Levita, había el Levita. Quello che cantava, adorava Dio. Que cantava e adorava Dio. E poi c'era il samaritano. Y el samaritano. Ah, quello che non era molto religioso. Però quando sono passati i primi, due, quando passaron, i primi due hanno visto quello che stava a terra che stava male. vieron il che stava al suolo e che stava male. Però non l'hanno visto dal punto di vista di Dio. Però non lo vieron dal punto di vista di Dio. A sicuramente sarà così, chissà che peccato avrà commesso. Ah, sicuramente sarà così per quale peccato avrà commesso. E allora Dio lo sta giudicando. E Dio lo sta juzgando Perciò sta là a terra mezzo morto. Perciò sta lì suelo medio morto. Ma quando passò, il quando passò il samaritano che veniva dalla sofferenza che e lo vide a terra lo suolo, ebbe pietà di lui él, e lo andò ad aiutare tutti e tre lo hanno visto tres lo però solo il samaritano lo vedeva con gli occhi di Dio però solo il samaritano lo vedeva con gli occhi di Dio state comprendendo? Mm -hmm. come stiamo vedendo? Noi. Come stiamo vivendo? Quindi, quello che vediamo determina quello che facciamo. Que que il, il diavolo ci acceca e cambia quello che noi vediamo. Ciega cambia lo vemos. E okay. quindi, la terza domanda è: come, mi li, come libero quello che vedo? E la terza domanda è: come libero lo che veo? Come faccio a vedere le cose buone? Come puedo las Luca, capitolo 4, verso 5 e 7 en Lucas capítulo 4 versículos 5 y 7, uh, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, a ti te daré, ah, diablo, ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postradasme a adores, todos serán tuyos. Una gran propuesta. Una buena propuesta. Non era, ah, va bene, vieni a lavorare in una grande azienda. Non era buono vieni a lavorare in una grande impresa. Era la gloria di tutti i regni del mondo. Era la gloria di tutti i regni del mondo. Fai attenzione però, mi è stata data, diceva il diavolo. Però cuidado perché eh, lui ha che mi ha entregata. E io la do a chi voglio. E io se la do a chi chiedo. E quindi Gesù lì... È bello perché il diavolo gli fece vedere tutti i regni della terra. E' il diavolo gli fece vedere tutti i della terra. Però Gesù cosa stava vedendo? Però Gesù che stava viendo? Da una parte il diavolo gli faceva vedere le ricchezze e la gloria del mondo. Da un lato il diavolo gli stava vedendo le ricchezze e la gloria del mondo. Però Gesù cosa stava vedendo? Gesù che stava vedendo? Gesù stava vedendo me e stava vedendo te. Tú stava vedendo estaba estaba viendo a mí y a ti. Está viendo lo que yo y tú quel samaritano. Che stava a me me está viendo a mí te está viendo a samaritano que estaba en medio muerto, que estaba en el suelo medio morto. E che stava aspettando qualcuno che lo venisse ad aiutare. Y que estaba esperando alguien che venisse a lo aiutasse. Come possiamo recuperare la visione corretta? Come possiamo recuperare la visione corretta? Dobbiamo prendere non la nostra visione, ma quella di Dio. Dobbiamo prendere non la nostra visione, ma la di Dio. In Filippesi capitolo 2, ci parla di quello che Gesù ha fatto. Ci parla di quello che Gesù E dice così. E così dice in Filippesi 2, del 5 al 11. Piense e attuano come Gesù Cristo. Esa è la misma maniera di pensare che le sto chiedendo che tengano. Era come Dio, in tutto senso, ma non si approfittò di essere uguali a Dio. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Cosa fece Gesù? Che hizo Gesù? Rimase obbediente. Fue obbediente. Nonostante quello che il diavolo gli aveva mostrato, a messe di quello che il Dio gli abbia mostrato, lui rimase obbediente a quello che Dio gli aveva detto di fare. E Lui si è stato fiero a quello che que Dio gli aveva detto di fare. Esattamente l'opposto di Adamo ed Eva. Esattamente l'opposto di Adamo e Eva. Voi potete mangiare tutto il frutto. Poi comere tutto i frutto. Trate questo albero. Menos questo. Una sola cosa, una cosa le había pedido Dios. Solo una cosa había pedido Dios. no le había pedido cientos mil cosas. le había pedido cientos cosas. Una cosa que le había pedido. Solo una cosa le había pedido. Pero ellos, en base a lo que el diablo le hizo vedere. Però Tú serás como Dios. Tú serás como el Dios. Como Dios. Wow. ¡Vaya! Adán, muy bien. Adán y yo estuve como... Y vengo como Dios. Wow, Me vuelvo como Dios. Vaya. Wow, vaya. Wow. E quindi mi cambiarono quello che era il proposito di Dio. Que que proposito per quello che il diavolo gli fece vedere. Gesù invece fece esattamente il contrario. Gesù Gesù contrario, il diavolo gli fece vedere tutto quello che gli poteva dare. tutto quello che gli poteva dare. Però Gesù non cambiò quello che era il proposito della sua vita per tutto l'ora del mondo. Perché Ses non cambiò il proposito della sua vita per tutto l'oro del mondo. La Bibbia ci parla di un'altra un grande storia. E la parola ci parla di un'altra storia. Di un profeta. Di un profeta. Di cui non conosciamo il nome. Di non conosciamo il nome. La storia la potete leggere in primo re 13. La Potete, potete leggere la storia in Primo Re 13. E che Dio manda quest'uomo per riprendere il re. Che Dio manda questo uomo per regagnare il re. E profetizza in una maniera tremenda. Il re profezizza che un altare si deve rompere, l'altare davanti a lui eh. si rompe. Uff. Profetizza che un altare si tiene che rompere davanti a lui e si rompe. E quando il re stringe la mano per dire prendetelo e uccidetelo, il, re pone la mano tómenlo, matelo, e il braccio gli si piega e rimane bloccato. Il braccio se le uh, dobla e si queda così. E quindi poi il re deve andare dal profeta e dire per favore prega per me per questo braccio. E quindi il braccio ritornò come il y el brazo se come antes. E quindi quando questo profeta torna verso casa... E quando il profeta a casa... Lo incontra un profeta più vecchio. Lo incontra un profeta più vecchio. E dice eh, vieni a casa mia a mangiare. Le dice a mia casa a comer. Però questo profeta giovane dice non posso venire perché Dio mi ha detto... Che non posso rimanere a mangiare in questo paese. Però questo uh, profeta gli dice, non puoi venire perché Dio mi ha dico che non devo chiedere que comiendo in questo paese. Però il profeta vecchio gli dice, guarda che mi è apparso un angelo. il profeta vecchio le dice, però mira che mi è apparece un angelo. E mi ha mandato lui. E mi mandò lui. E mi ha detto che ti devo dare da de mangiare. E mi dice che devo chiedere di comere. Però stava mentendo. Però stava mentendo. E il profeta giovane che aveva fame. Il profeta joven che aveva hambre. Perché i giovani sempre hanno fame? Perché i giovani hanno sempre. ci è caduto. E alla fine morì. E al fine muoriò. Dio gli aveva parlato. Gesù gli aveva parlato. Però lui mise a cambio quello che Dio gli aveva detto. Però uh, cambiò quello che que Dio gli aveva detto. Per quello che un uomo gli aveva detto. Per quello che un uomo gli aveva detto. Mentendo. Me Mintendo. Me e questa storia ha un grande insegnamento È un grande avvertimento Perché quello che noi vediamo lo vemos, Ci influenza. Nos influenza Cosa stiamo guardando oggi? Che, oggi. che abbiamo fame? Che abbiamo hambre? Le cose belle del mondo? Las cose lindas del mondo? O stiamo guardando il proposito che Dio ha per la nostra vita? O stiamo guardando il propósito che Dio ha per la nostra vita? Una volta un fratello stava scegliendo una chiesa in cui doveva andare. Una messo un ermano stava eligiendo una iglesia a cui. Ah, io vado in quella chiesa perché è grande. Ah, io vado in quella iglesia perché è grande. C'è un bel gruppo musicale. C'è un, un gruppo di musica. Ci sono tanti giovani. Hay e lui era giovane. E era giovane. Così trova degli amici. E incontrò amigos. Ma no, si vuole incontrare amigos. E andò. E se fu. E alla fine si è perso. alla fine si perdì. Dopo un tempo lo riincontrato. Después de tiempo lo encontré otra vez, ah, es que la fanno. Esto es que ya hacen esto. Me han hecho esto, me hicieron esto, me han ferido, me hirieron, me han deluso, decepcionado. Y yo -sí, le dije: Sí, pero tú has pregado. Prima de andare en esta chiesa, Dice, Sí, pero tú oraste antes de ir a esa iglesia. Era el propósito de Dios ir ahí. Era el propósito de Dios ir ahí. Cosa stavi vedendo? ¿Qué estabas viendo? Vedevi le sorelle in minigonna. Las, las hermanas en faldiz. O stai vedendo che Dio aveva un proposito per te? O es que Dios tenga un propósito para ti. Amén. Cosa stava guardando? Stava mirando. E noi cosa stiamo guardando? Que stiamo vedendo il propósito di Dio. Estamos proposito di Dios. Stiamo camminando nel propósito di Dio. Stiamo vedendo quello che il diavolo ci mette davanti. Stiamo vedendo quello che il diavolo ci pone davanti. Sempre il diavolo ci metterà delle false luci. Perché il diavolo ci può prendere false luci. Lui è bravissimo a fare le truffe. Lui è molto buono a fare le staffe. Il pacco da fuori è bello. Il, il pacchetto da fuori è bonito. Però dentro c'è il ladrigio. Però dentro hai il, il ladrillo. Sarà di Napoli O di Buenos Aires. <risa> Cosa è quello che stiamo vedendo? Che è lo che stiamo vedendo? Perché in base a quello che vediamo. Perché seguiamo. Cambia quello che crediamo. Cambia lo che crediamo. Allora, quindi oggi vogliamo avere un tempo. Oggi vogliamo avere un tempo. In cui vogliamo valutare questa settimana anche. En el que queremos evaluar esta semana también, ¿qué estamos viendo? En tante decisiones mm -hmm. anche que debemos tomar en la vida, ¿qué estamos viendo? También en tantas decisiones que vamos a tomar en la vida: Lavoro, familia, casa. Como trabajo, familia, casa. Stiamo Siempre estamos tomando decisiones. Pero, Pero ¿qué es lo que miramos cuando tomamos las decisiones? Quella que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. O quello che il mondo ci vuole far vedere. O quello che il mondo vuole insegnarmi. O quello che il diavolo ci vuole far vedere. O lo che il diavolo vuole che vediamo. Questa mattina vogliamo avere un momento, vogliamo pregare. Questa mattina vogliamo fare un momento, vogliamo fare. Affinché Dio ci possa dare la vista spirituale. Io ci possa dare una vista spirituale. Affinché possiamo dire le cose secondo il proposito di Dio. Proposito e non secondo il proposito del nemico. E non secondo il noi vogliamo già stare in piedi. Di fare i piedi? Saremo anche, salutiamo le anche...